Prima c'era anche il mio nonno, non so se è bene, mio nonno era Zebenini Carlo, era un padre che aveva preso mio papà perché mio papà era un, un esposto, era un, un figlio di NN, non so come, come dite voi, un figlio di, di nessuno, l'aveva preso da piccolino mio nonno che si chiamava Zebenini Carlo, mio padre poi si chiamava Quadrere Reino. Poi dopo c'era la mamma, che si chiama Quaderni Valentina, nata in Reggio. E poi vi devo continuare. Poi c'era mio fratello Gastone, che era del 1917. Poi c'era Giulio, Quadriere Giulio, che è nato nel 1925. Poi Quadriere Laura, che è nata nel 1926. Poi Quadriere Giovanna 1928 e poi Quadri Rialdo che del 1931 e Renza del 1933. E che lavoro facevano i suoi genitori? Mia madre faceva la sarta, per fortuna. Invece invece mio papà faceva l'operaio, noi avevamo la casa un po' di terra, però faceva l'operaio perché una famiglia così grossa. Siete riusciti a studiare? No, perché non c'era possibilità proprio per niente. Poi è venuta la guerra ha rovinato ancora tutto. Non ho proprio nessuno. Hanno fatto solo la terza elementare, perché Marola c'era solo quella lì. E per dare l'esame di quinta io sono andata a Carpinete. Solo io l'ho fatto. E dopo questo diploma è entrata subito nel mondo del lavoro? È rimasta no, a casa. no, siamo stati a casa. Miei fratelli andavano a lavorare così dove capitava o anche per garzoni nelle famiglie. Mio fratello invece il più vecchio, quello ha lavorato dieci anni in seminario come manuale da muratore, che poi dopo vent'anni è andato militare, è stato via sette anni. Poi facevo un po' di lavoro. D'estate, Lui aveva un lavoro fisso diciamo per due mesi andava a trebbiare con quelle macchine da trebbiare il, frume, il frume, frumento e allora andavano, stavano via molto, stavano via quasi due mesi a lavorare con il lavoro che aveva mio padre perché era bravo a tenere queste macchine che adesso poi si vedono le macchine che vengono nei paesi a fare, a fare, a fare ancora la trebbiatura Ecco, quella lì, allora mio padre d'estate lavorava sempre con questa famiglia, per 42 anni sempre lavorato con questa famiglia, a... l'unico stipendio sempre che c'era era quello lì di tutto l'anno, il resto non facevano fare 15 giorni, ma una volta due all'anno e basta. Noi stavamo ancora bene perché mia madre faceva la salto un po' di soldi se li guadagnava ed ero molto molto brava e lavorava per questi signori che un po' di soldi ce li davano, ma la famiglia eravamo in nove. poi, e, e poi e dopo anche i miei fratelli sono andati subito tutti a lavorare, mia sorella è andata a dieci anni a Parma con, con questa signora, una signora che era da sola, dieci anni era via da casa io sono andata in Svizzera, sono stata dieci anni in una casa io mi sono presa la responsabilità che alle due andavo a letto l'una, alle due andavo a chiamare il mio padrone, bussava alla porta e diceva sono le due. lui si fidava che io avevo vent'anni, anni neanche 19, 20 anni, si fidava di me di andarla a chiamare perché lui andava a letto alle 10 magari eh? Non diceva sua moglie, vieni a chiamare perché sua moglie magari. È... Io andavo a bussare perché lui andava a lavorare nel forno. Sono stati dieci anni, poi è morto il padrone, mi è rimasto tre bambini con la signora malata e un ristorante e il forno e tutte quelle cose lì. Io mi sono sempre sentita solo in dovere di lavorare e basta. E sotto i tedeschi lavori, beh, perché loro lavorano. È vero o no? Loro lavorano beh, perché quando piove forte con un cappello da prete in testa eh, vanno, vanno in campagna. Eh, anche quando piove forte, tanto per dire, no?